quando siamo davanti alla Sua presenza la Sua presenza è il cielo e quindi quando la Sua presenza è in mezzo a noi noi siamo nel cielo e questo ci serve noi abbiamo bisogno di stare davanti alla presenza di Dio perché quando siamo davanti alla presenza di Dio ci riposiamo e quando stiamo affrontando periodi difficili come nelle guerre abbiamo bisogno di andare davanti al Signore per prendere forza dal Signore perché siamo in una guerra e la nostra guerra è un tipo specifico di guerra che è la guerra di resistenza di questo vogliamo parlare questa sera perché Dio ha preparato un premio ha preparato un bottino per quelli che riescono a resistere al nemico e che rimangono fermi nella posizione che Dio gli ha dato Giacomo capitolo 4 verso 7 dice sottomettetevi dunque a Dio resistete al diavolo ed egli fuggirà d'amore resistete al dame primo Pietro capitolo 5 il verso 8 e 9 dicono siate sobri e vegate il vostro avversario il diavolo va attorno come un ure urgente cercando chi possa divorare resistetegli stanno fermi nella fede sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo Bene. Ci sono tanti tipi di guerre, tanti tipi di, di, di armi, si utilizzano quando si fanno delle guerre, tanti tipi di strategie, differenti. Ci sono per esempio delle guerre in cui esercito contro esercito si confrontano sul campo da, di battaglia e affrontano una guerra. Ci sono guerre di invasione in cui all'improvviso un esercito arriva e invade un territorio che non era allertato, non era in guerra e quindi conquistano un territorio. C'è per esempio la guerra di Moscata dove i nemici si mettono, aspettano, appena passa la nemica, escono all'improvviso, sparano. C'è la guerriglia, la guerriglia arrivano in una città, fanno un attacco e dopo si ritirano sulle montagne con posti eh, nascosti. Ci sono tanti tipi di, di guerra, però c'è una guerra molto, molto, molto importante, perché è una guerra che affondiamo anche no? noi spiritualmente, Che è la guerra dell'esistenza ed è quella tipica guerra che voi vedete nei film l'assedio si chiama in termini militari anticamente le città avevano delle mura quindi cosa succedeva? succedeva che il popolo che voleva conquistare quella città si accampava fuori dalla città le mura erano alte quindi non potevano essere distrutte e lì iniziava una guerra di resistenza perché? Perché le porte erano chiuse e nessuno poteva entrare e uscire da dentro la città, quindi loro rimanevano fuori la città e il popolo rimaneva nella città. E là iniziava una guerra di resistenza: perché? Perché ovviamente non potevano andare nei campi per prendere da mangiare, e quindi iniziavano a conservare le riserve che aveva la città. Alla stessa maniera, quelli che stavano fuori iniziavano a passare per dei problemi perché erano fuori da casa, accampati. E quindi c'era una, una situazione di stallo, Una guerra, però una guerra che resisteva di più? E si diceva che se perdeva la città, perché la città arrivava a un certo punto che o finiva l'acqua, o finiva il cibo, o finiva e non ce la faceva più, allora prima le porte e si continuava l'esercito nemico. In questo caso si diceva che la città è caduta, è caduta la città. Mentre invece se la città resisteva e il nemico a un certo punto non ce la faceva più dopo anni, due anni, tre anni doveva ritornare al proprio paese, si diceva che la città ha mantenuto la posizione. Questo è questo tipo di guerra che noi abbiamo letto nei versi di Giacomo. Dice il diavolo è come un leone di gente che cerca chi possa divorare. Giratore. Però dice la Bibbia resistete al diavolo ed egli fuggirà da noi. Devi attaccare una guerra in cui tu devi resistere. Quindi l'arma che si usa in questa guerra è la resistenza: non ci sono bombe, frecce, lance mitra, bomba a mano, no, no. è la resistenza. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà. Anche. Quello che stiamo dicendo questa sera è qualcosa di molto importante: è che noi dobbiamo mantenere la nostra posizione nella fede, dobbiamo resistere al diavolo. E resistendo, che noi avinciamo questa mattina, io devo dire Signore: Io voglio mantenere la mia posizione. Aiutami, dammi la forza. La stessa cosa successe con Israele. Dio aveva promesso ad Israele una terra promessa di liberarlo dalla schiavitù, di farlo uscire dall'Egitto. Questa era la promessa. Però Israele doveva rimanere fermo nella propria posizione. Cosa succede? La storia è molto bella perché Mosè aveva dal faraudere. Dio lo manda lui si presenta a farlo e dice ha detto il Signore libera il mio popolo mi fai andare via e la risposta del farolone non è un applauso Dico, certo, no, no, no, dice ah, davvero bene, ma andare a servire Dio? Non esiste proprio dice farlo. anzi da questo momento in poi dovrete fare dei mattoni senza avere la paglia quindi voi dovete pure andare a cercare la paglia non è che perché Dio gli aveva parlato Lì hanno lì tutto faccio Anzi, iniziò una guerra di resistenza. Mosè da una parte diceva, Dio dice lascia andare il mio popolo. E il faraone dall'altra parte dice sì, togliamogli la paglia, adesso si devo andare pure a prendere la paglia E Dio inizia ad operare in maniera soprannaturale con delle piate. Però la guerra di resistenza continua. Ad un certo punto il faraone inizia a cedere. Dice, va bene, allora però fate una cosa fate il vostro, la vostra lode a Dio, servite Dio però servitelo in Egitto perché dovete andare lontano da qui? servitelo qua. e Mosè dice no, noi andremo fuori con tutti i nostri figli, i nostri mogli e i nostri beni per servire il Signore e Faraone dice di no. quindi inizia di nuovo una guerra. a un certo punto Mosè dice a Faraone va bene, arriva un'altra via e Faraone dice va bene, Allora fai una cosa Lasciate qui le vostre donne, i vostri figli, i vostri beni e soltanto gli uomini andate nel deserto a servire il Signore. E tanti qua ci avrebbero fatto una festa. Eh? Abbiamo avuto una vittoria, però Dio aveva detto che dovevano andare tutti. La vittoria doveva essere totale, doveva essere per tutti. E quindi alla fine il faraone dice, vabbè, allora facciamo un'altra cosa, portatevi le donne e i bambini, però lasciate qui i beni. Lasciate qui la bocca, lasciate qui i soldi che avete. Invece no, alla fine loro andarono via e si portarono anche un bottino, perché la Bibbia dice che si fecero dare dei vicini il loro oro, i loro vestiti migliori e si portarono, dice, tutte le ricchezze dell'Egitto. Questo succede molte volte con noi. Noi non possiamo accontentarci di avere una vittoria parziale. Ci convertiamo dicendo, ma perché devi andare in chiesa? Invece di a casa. Il diavolo non ti vuole lasciare andare a servire il Signore e quindi ti dica va bene tu vuoi credere in Dio? vuoi avere la tua fede? non puoi andare più nella chiesa ratonica vuoi essere evangelico? Farlo, va bene così però rimani qua a casa non andare in chiesa è vero? poi cosa succede? dice vabbè la fai una cosa vai in chiesa però tua moglie e i tuoi figli no oppure se la moglie non è convertita però i figli perché devi portare i figli appresso? però piano piano piano piano succede che vai ancora più e quindi inizia a dire, ok, allora io andrò, vengono, direi anche, anche mia moglie, vengono anche i figli, però i miei beni no. Io non darò i miei soldi al Signore, non offrirò i miei beni a Dio, le decime, le offerte. Però Dio vuole tutto nella nostra vita. E che succede che quando tu effettivamente vinci tutta questa guerra di resistenza, che è anche una guerra di resistenza che noi abbiamo dentro, e dai tutto quello che ti compete al Signore, allora ti aspetta un grande bottino, ti aspetta una grande ricompensa, una grande vittoria, nello spirituale e anche nel materiale. Quindi c'è questa guerra di esistenza, un po' come un braccio di ferro, no? in cui il diavolo sa che è perso però cerca di trattare. Vabbè, facciamo una cosa, allora io devo dare, perché tu hai pregato il Dio, Inizia a portare solo tuo figlio. E lascia la tra figlia e il tuo marito. No, no, no. Dio ci ha dato tutta la famiglia. Credi tu e sarai salvato tu e la casa tua. Però noi dobbiamo continuare a combattere, noi ci possiamo arrendere per una vittoria parziale. Mosè riuscì a vincere perché? Perché ha mantenuto la sua posizione davanti a al Falone. Il non voleva cedere, lui dice no. Il Signore ha detto che noi andremo con la casa con i figli e con i pezi. E alla fine Mosè aveva mantenuto la posizione. Un'altra storia in cui si mantiene la posizione è quella di Nabucodonosor che era un re, fece costruire una statua di 30 metri di altezza, 3 metri di larghezza di oro puro. E tutti i suoi regni, tutti i popoli si dovevano radunare e inginocchiare davanti alla statua. Fece questa legge. E chi non si inginocchiava sarebbe stato ucciso, gettato in una fornace di fuoco alla testa. E la Bibbia dice che tre ebrei mantengono la posizione: Sadrach, Mesach e Non Loro deciso di non inginocchiarsi davanti alla Sada, mantengono la posizione. E quando il re lo viene a sapere, riprese, si arrabbiò e dice: Vi butterò nella fornace a lei, fece diventare questa fornace sette volte più, più forte. Talmente che il fuoco della fornace era forte che gli uomini che buttarono, sapra, come sacchi a nel fuoco morirono. Per avvicinarsi vicino al fuoco, tanto che era il calore. Però sapra, come sacchi a Bredelego, non morirono. La Bibbia dice che ne buttarono tre e il re guardò e disse, ma che sta succedendo? Ma noi abbiamo buttato tre? Dice sì. E perché ne sono quattro? E perché questo quarto che insieme a loro sembra un figlio di Dio? Sembra un e quando uscirono dalla di pelle, perché viste, uscite la Bibbia dice che neanche l'odore del fuoco della cenere si era posato su di neanche quello. Loro mantenevano la posizione e Dio addirittura fece cambiare la legge a re la legge di prima era di non sentire davanti alla statua, non ad ora idolo verrà punito con la morte. Dopo invece cosa dice, per Daniele capitolo 3? Benedetto sia il Dio di Sabrat, Mesach e Abadeneo, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del, del re e hanno esposto i loro corpi, per non servire né adorare un altro Dio che non il loro. Perciò ordino quanto segue. Chiunque di qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abdenevo, Si ha fatto a pezzi la sua casa è ridotta in un perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo mondo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abdeneh nella provincia di Babilonia. Il vecchio editto diceva chi si inginocchia io lo uccido. Il nuovo dice: Guai a chi parla male del Dio, ti sarà che ne bene. E loro ottennero una vittoria. La prima dice che loro Dio li fece prosperare, divennero dei, eh, dei responsabili, dei funzionari del re, ebbero fiducia da parte del re e poterono conquistare anche loro una grande vittoria. Fu una guerra di resistenza. Non era semplice, mi l'occhio oppure credo in Dio però rischio la vita sapete un giorno in uno di questi paesi sovietici quando c'era ancora una persecuzione molto forte un giorno entrarono dei militari con dei mitra e presero una, una bambina, cioè il padre e misero una pistola vicino alla testa della bambina e dissero tu sei il padre, la mano dice sì o li Dio oppure noi uccidiamo questa bambina. i genitori erano sconvolti, non sapevano cosa fare, stavano quasi per abbandonare il Signore. Però in quel momento la bambina fece una cosa, e se no qua non, non negare Dio, prese la mano del soldato e permette di dire letto. Mantenere la posizione questo fatto che fu tragico all'inizio causò un'esplosione della fede in tutto quel, quel villaggio si convertirono i soldati si convertirono le persone perché quando noi resistiamo nella fede questo produce un grande affitto la Bibbia ci parla della guerra in Siria dove addirittura tutto il re di Siria si accampò contro Samaria e cinza la città di assedio. La Bibbia dice che mancavano gli alimenti, addirittura che si mangiarono la testa di un asino. La cacca del Colombo aveva un sacco di soldi. Tanto che era duro questa assedio. È un assedio impressionante. La città era sul punto di cadere, è arrivato a un certo punto che addirittura iniziarono a mangiarsi proprio lui per di questo episodio in cui due donne si misero d'accordo dice oggi cuciniamo tuo figlio e domani cuciniamo il mio figlio e dice che poi il primo giorno mangiarono il mio primo figlio e il secondo giorno non preso il figlio e si nasce e allora questa donna andò dal re e disse re, non mi cosa è successo si siamo mangiati il mio figlio però poi lei si nascose il suo dice che il re a quel punto si stracciava e stava a gettare la spugna il re stava per gettare la scuola, perché erano arrivati a mangiarsi loro i propri figli. Però proprio in quel momento arrivò la parola di Gesù. Disse, resisti ancora, 24 ore. La parola di Gesù disse, domani a questa stessa ora il cibo sarà normale, costerà un prezzo normale. Che le persone non lo credevano, neanche un generale del, del re stesso lo ha creduto. E per questo è morto. E cosa è successo? <tricamente> che 24 ore dopo, arriva il momento in cui le tue forze sono al massimo però Dio ti dice resisti ancora un altro poco perché Dio ha preparato un grande bottino per coloro che resistono può essere la conversione della tua famiglia può essere il tuo lavoro può essere la tua vittoria è una guerra di resistenza resistiti al diavolo ed egli funzionare voi è una guerra reale però è una guerra di resistenza Napoleone diceva una grande cosa, Napoleone fu un grande che ha combattuto tante battaglie, però un giorno disse una cosa, disse in tutte le guerre c'è un momento più forte, questo momento dura dei 10-15 minuti, in cui gli eserciti si stanno combattendo qualsiasi guerra, arriva un momento, sono 10-15 minuti, il combattimento è duro, è duro, è duro, è lì che si decide la battaglia l'esercito che non getta la spugna, l'esercito che resiste è quello che vince. E quindi quando lui si trovava nelle battaglie più difficili, lui affrontava addirittura battaglie in cui gli eserciti erano tre volte il suo, e combattevano e combattevano, e quando lui capiva che era arrivato quel momento in cui la battaglia era più dura, in cui le cose si facevano più difficili, la comunità diceva resistete, resistete, resistete, sono 10 minuti, 15 minuti, resistete, resistete, resistete, e diceva sua chiave per vincere. Resistere nel momento più difficile della battaglia, perché in questo momento, nel momento più difficile, che si decide la vittoria. Quindi questa sera cosa stiamo dicendo? Mantieni la posizione fino a quando la tua famiglia non vedrà Gesù. Mantieni la posizione fin quando la malattia non se ne andrà, mantieni la posizione fin quando i problemi economici non siano distrutti. Ma la posizione finché non viene la, la benedizione di Dio sulla tua vita perché la Bibbia dice resistete al diavolo e lui fuggirà. Gli apostoli furono minacciati di morte, predicarono il nome di Gesù: Dice, non predicate più questo nome, altrimenti li uccidiamo. Però allora cosa fecero? No? Resistettero, cioè noi obbediremo a Dio e non ai uomini. Quindi, se sei in mezzo ad una battaglia e sei nel stanno venendo meno le forze. Questa sera Dio ci sta dicendo resisti perché Dio ti sta per dare la benedizione. Siamo in una guerra di resistenza. E quindi vogliamo avere un momento per fregare e vogliamo dire, Signore, io non mi arrenderò. Più. Perché la vittoria sta arrivando. Signore, dammi la forza di resistere a quest'ultimo minuto.